amici Man, ben ritrovati su Araxan channel oggi volevo fare un video un pochino diverso ovvero volevo aprire con voi lo special del volume 100 come potete vedere ho comprato tutti i prodotti usciti per l'evento Road 200 ovvero per il volume 100 arrivo all'ultimo, il volume 100 e mi sembra rapporto qualità prezzo rispetto al 98 e 99 è decisamente leggerissimo e quindi Volevo aprirlo per vedere cosa... com'è, come non è. E qua, punto vediamo un po' com'è. Eh. Ecco qua. Anche perché rispetto, ripeto al 98 e 99 il prezzo è triplicato quasi, quindi insomma vorrei vedere quello che ci offre la ditta apriamo ok eh, comunque la scatola è molto carina molto si presenta bene anche se è cartone molto leggero apriamo c'è il volume 100 con una copertina molto di plastica così ok eccola qua molto carina, con luffy normalissimo non in qualche gear particolare ecco come si presenta la lettera di Oda speravo nella traduzione, vediamo se c'è per ringraziare di averlo seguito fino a l'abbonamento a Crunch, uh, Crunchyroll okay. con tanto di cartolina la lettera è invece tradotta dietro in italiano e quindi la leggo sono 100 volumi gente sugli scaffali si allineano ben 100 volumetti di One Piece Chi li ha presi tutti ormai non avrà più spazio per altri libri sugli scaffali. Chiedo chiedovenia vi capisco credetemi ma dal mio punto di vista la prospettiva è molto diversa. Questa è tutta la mia vita. Anzi, mi verrebbe da dire, tutto qui? 24 anni in cui giorno dopo giorno un rispettabile professionista non ha mai smesso di disegnare. Ed è tutto qui? La grandezza di un'opera, però, dipende dall'immaginazione dei lettori. E dunque, che ne dite? È troppo lunga? È troppo breve? Questo mondo è stato plasmato dalla mia fantasia e dalla vostra. La storia si avvicina sempre più alla sua conclusione, ma fino al giorno in cui non giungerà alla fine vera e propria, io continuerò a farvi da guida in questo universo narrativo senza risparmiare le forze. Questi 100 volumi sono la via d'accesso al mondo dei nostri pirati, perciò vi prego fate spazio per loro nella vostra stanza, perché l'avventura si scalderà ancora di più. Spero inoltre che possiate godervi i festeggiamenti per i 100 volumi e le numerose iniziative organizzate per celebrare l'uscita del volume 100, i Ciro Oda. In Giappone ovviamente questo è uscito molto molto tempo fa. Ecco qua, rimettiamo a posto la letterina di oro, vediamo cos'è questa pergamena. Non c'è altro sotto il posto evitiamo, la srotoliamo così, facendolo un po' più fino rispetto al... ecco qua oh, le. carino, ecco qua la pergamena col posterino fatto da Oda dove si vedono praticamente tutti, quasi tutti i personaggi che ha disegnato in questi anni gran parte dei personaggi perché tutti è praticamente impossibile ma si vedono comunque molti dei personaggi che sono stati visti da... e affrontati dai nostri Yuara ecco qua Beh. tutto sommato posso comunque ritenermi soddisfatto è un po' leggerino e avrei preferito qualcosa di un pochino più magari solido però è fatto veramente bene, la copertina è molto molto bella molto molto bella e da notare che lo stesso luffy che si trova qua è quello poi che è presente nel nel posterino ecco qua E va bene ragazzi, mi dispiace che non fa sto facendo più video commenti al momento, ma sono un pochino preso. Ritornerò operativo quanto prima. Statemi bene e al prossimo video. Ciao!